Buongiorno a tutti e bentornati al mio canale. Se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, mi presento, io sono Druci Alba e sono un'aspirante scrittrice e divoratrice di libri che ha deciso di espandersi uh, su youtube e iniziare questo canale. Oggi ho deciso di portarvi un video un po' diverso dal solito, è un vlog, il primo vlog che io abbia mai fatto, quindi portate pazienza, sto ancora cercando di comprendere come far funzionare il tutto in maniera pratica. Questo sarà un vlog di editing e rilettura di un uno dei miei progetti originali. La storia si intitola A Boxed Heart ed è scritta in inglese, è un romanzo ed è il progetto che ho portato al mio primo Nanoraimo, che è stato il Nanoraimo 2019, quello appena passato, e che ho ripreso in mano durante il camp di aprile. Sono 15.000 parole al momento, eh, su 85.000-100.000 che dovrebbero essere in base comunque al, diciamo, al, al genere a cui il libro appartiene. Questa è la prima volta che lo riprendo da quando è finito il camp Nanoraimo, perché a maggio ho avuto le deadline dell'università, di conseguenza non ho scritto praticamente nulla. Per questo motivo ho preparato la mia tazza di tè, Earl Grey ovviamente, con latte alla scozzese. Ho preparato il mio setup che include ovviamente una candela, questa è una Woodwick alla lavanda, non so se riuscite a sentire lo scoppiettio. Un'altra cosa molto importante che mi aiuta a entrare nell'atmosfera di scrittura sono i video ambient o i suoni ambient su YouTube. Ho una playlist che voi non potete vedere sul canale ma vi assicuro che c'è, che include un sacco di atmosfere che utilizzo quando scrivo. Quella di oggi è ispirata a Harry Potter ed è la biblioteca di Hogwarts. È una delle mie preferite e vi metterò il link in descrizione così che possiate andare a controllarla se siete interessati. Ho interrotto la mia revisione a metà del capitolo 3, ero nel mezzo di una scena introspettiva uh, della protagonista, quindi adesso cercherò di riprendere uh, da dove mi sono interrotta. mi sono resa conto di non avervi dato molti dettagli relativi alla storia non voglio fare spoiler perché avrei intenzione di pubblicarla un giorno quello che posso dirvi è che è una storia d'amore ambientata in Scozia per chi mi segue sui social network sapete che io vivo all'estero ormai da tre anni eh, vivo in Scozia, amo la Scozia tantissimo e ho sempre desiderato scrivere una storia ambientata qui questa qua in particolare si sviluppa tra la città di Edimburgo una città che mi è molto cara e l'isola di Sky che ho avuto l'onore e il piacere di visitare estate scorsa prima della pandemia e ho sempre desiderato questo genere di ambientazione nelle mie storie e quando ho visitato l'isola mi sono innamorata l'isola è un posto bellissimo se state facendo una lista di viaggi dove vi piacerebbe andare una volta finita la pandemia l'isola è soprattutto molto bella in questo periodo uh, io ho fatto il giro che comprendeva uh, l'isola di sky ma anche le islands e ho deciso di ambientare la storia sull'isola inizialmente Fun fact, la storia era ambientata a Land's End, che è la punta più estrema della Cornovaglia. Tuttavia è un posto che non ho mai visitato personalmente, e quando ho visitato l'isola di Sky mi sono resa conto che sarebbe stata un'ambientazione molto più adatta, sia perché è una bellissima isola ed è perfetta per il tipo di uh, storia che ho deciso di portare avanti, ma anche perché ci sono stata di persona, ho fatto tante foto, ho visitato qualcosina, di conseguenza è, è perfetta e mi è più facile uh, scrivere di qualcosa che ho visto di persona, ecco. Un'altra cosa che immagino vi eh, stiate chiedendo è come mai state scrivendo una storia in inglese. Eh, L'idea per questa storia mi è arrivata nel lontano penso 2016. Inizialmente era una storia ambientata appunto a Lens End però eh, scritta in italiano ho scritto il primo capitolo e c'era qualcosa che non, non funzionava non, non la sentivo fluire nel modo in cui volevo quindi l'ho abbandonata e l'ho ripresa successivamente, sempre in italiano ma ancora non riuscivo a capire cosa non andasse un giorno ho deciso di cambiare lingua perché scrivendo comunque sia in inglese che in italiano, a volte mi capita che una particolare storia renda più in una lingua rispetto che un'altra e questo è stato il caso eh, nel momento in cui ho iniziato a scriverla in inglese mi si è aperto un mondo, l'ho iniziata a proprio da zero ho cancellato il primo capitolo, sistemato un pochino la trama eccetera e ho iniziato a scriverla in inglese e da allora non ho mai smesso, ho scritto i primi 7-8 capitoli durante Raimo, eh, come ho detto sono arrivata penso intorno alle 13.000 parole all'epoca e poi durante il camp ho un po' revisionato e aggiunto eh, tra una cosa e l'altra ecco, quindi questa è la storia dietro alla mia scelta linguistica direi. Allora ho letto e corretto un paio di capitoli, ho finito il capitolo 3 e ho iniziato il capitolo 4, ho appena finito la prima scena e ho iniziato a leggere la seconda, non ho fatto molte correzioni ehm, ma principalmente perché ci sono un sacco di cose che per quanto vadano bene al momento devono essere ampliate eh, tuttavia a livello di trama ancora non sono um, sicura su come procedere, Di conseguenza per ora le lascerò invariate e le cambierò nel corso del tempo questa è come ho detto una prima stesura, sto revisionando i primi capitoli scritti durante il l'anoraimu, eh, di conseguenza il mio obiettivo per il momento sarebbe finire di revisionare tutti questi capitoli, mi piacerebbe farlo prima uh, dell'inizio di giugno perché poi a giugno vorrei partire e scrivere i nuovi capitoli e finire, spero presto, questa prima uh, stesura completamente così poi posso mettermi a um, plottare, a lavorare alla trama e a lavorare all'outline you <smart noise> potreste aver notato dal cambio di luce um, è passato altro tempo dall'ultimo aggiornamento, sono ora le 18.55 e io ho stoppato la revisione al, all'inizio del capitolo 4, all'inizio della seconda scena del capitolo 4 e mi sono spostata a fare un pochino di uh, strutturazione dei personaggi attraverso la compilazione di schede per cercare di avere comunque un'idea più concreta di come uh, sviluppare la trama in base alle caratteristiche dei personaggi alla loro personalità uh, qui si vede il mio essere una planner, uh, non programmo mai questo genere di cose tutte prima di iniziare a scrivere ma c'è sempre un momento durante la scrittura del capitolo della storia in generale in cui mi devo fermare devo uh, pensare ai personaggi e buttare giù qualcosa relativo a loro come persone in modo da um, non andare diciamo uh, fuori strada e finire per dover riscrivere grossi uh, pezzi della storia perché non sono in linea con il carattere dei personaggi che poi mi ritrovo ad avere, questa è una cosa molto importante e con questo ultimo aggiornamento si conclude il vlog di oggi spero che vi sia piaciuto e spero che non sia risultato troppo confusionario se vi è piaciuto fatemi uh, sapere nei commenti, se avete qualche consiglio o qualcosa che vi piacerebbe vedere o di cui vorreste sentirmi parlare fatemelo sapere e spero che vogliate lasciarmi un thumbs up e che vogliate considerare iscrivervi al canale e in ogni caso grazie per essere stati qui fino ad ora e alla prossima